Un incontro importante promosso da un organismo del terzo settore che è la tenda. In particolar modo, abbiamo, stiamo, stiamo lavorando sulla tutela dei minori stranieri non accompagnati. A Salerno, siamo stati uno dei primi in campagna ad avere, uh, attraverso la formazione, creato un elenco messo poi a disposizione del Tribunale dei Minori di circa 150 tutori che stanno accompagnando nel migliore dei modi i ragazzi i minori stranieri non accompagnati. Abbiamo detto in questo convegno che l'amministrazione comunale, sempre attraverso la legge 47, l'articolo 7, che da mandato all'ente uh, pubblico di. Uh, creare sensibilizzazione sul territorio e formazione per creare anche qui un elenco uh, per, di famiglie affidatarie. Noi stiamo lavorando da tempo e penso che nel prossimo mese partirà la prima fase di formazione per le famiglie affidatarie nella città di Salerno di minori sereni non accompagnati.